Poi ragazzi best mates Poi abbiamo Weeplash Season 3 Regalata da un fan Così come Red Jade E così anche come Mania Questa season 1 Recon expert Ciao a tutti ragazzi Qui è Fortimar Che parla Benvenuti in un nuovo video su Fortnite Oggi ragazzi vi farò vedere Il mio armadietto Credo che Fosse questa una delle cose che più mi avete chiesto in tutta la mia carriera su Fortnite Non ve l'ho mai fatto vedere perché volevo caricare l'hype in maniera incredibile E finalmente dopo quasi tre anni O forse più di tre anni Vi faccio vedere il mio armadietto Per questo video ragazzi lasciate un like Fatemi capire che finalmente vi ho soddisfatto con questo video Vi ricordo ovviamente anche di iscrivervi al canale nel caso in cui non l'abbiate fatto E di attivare assolutamente la campanellina Direi di andare proprio a vederlo allora, quindi ragazzi, noi stiamo entrando finalmente in lobby Come al solito ci sono video di Bigfoot, di cose varie quando entro su questo gioco Ok ragazzi, l'armadietto è qui Tra l'altro ora che ci penso io dovrei un attimo spostare la cam Ovviamente ragazzi, ne approfitto per ricordarvi di inserire all'interno dell'Edem Shop Il mio codice creatore forte. così come vedete a schermo Inseritelo, accettate Perché sicuramente ragazzi il mio codice creatore verrà già levato Ovviamente ragazzi, se prenderete qualche skin col mio codice attivo A me arriverà una piccola percentuale dell'acquisto Finalmente però noi siamo nell'armadietto come prima cosa ragazzi io direi di andare in realtà nelle scie di quando si cade Prima di partire con coni, gli ombrelli, i gli gliders, le skin e cose varie Allora abbiamo questo waterfall questo warp wave, questi sono i più recenti Capitolo 2 season 3, capitolo 2 Season 6, lì in basso potete vedere quando A quando risale l'oggetto In quanto ragazzi io ve lo dico Io ho tutti i pass battaglia e li ho quasi completati Tutti, ma quello che non comprai, ragazzi Fu proprio il primissimo pass battaglia Quello col dark knight, questo è lo zero point Season 1 capitolo 2 Ah cavolo, capitolo 5 Questo me lo ricordo la cartiginica Cavola raga, spray paint questo me lo ricordo La season 4 fu la mia preferita quindi Il season pass 4 ce l'ho tipo stampato in testa. Questo ve lo ricordate, raga? Questo pure era figo, il fatto della cometa, che ai tempi si sbagnava nella season 4 della cometa, cavolo. Questo l'ho utilizzato per un sacco di tempo e più G se lo ricorderanno. Questo a me piaceva un sacco, Verlay season 10. Lava, questo pure l'ho utilizzato per un sacco di tempo e lo mettevo insieme alla skin di Joe week, però quella quella diciamo pezzotta, ecco. Questo ragazzi invece, Flames, l'ho sempre amato, sicuramente uno dei miei preferiti. Questo pure ricordo che mi piaceva un sacco, capitolo 6. Cioè, scusatemi, season 6, cavolo, quello pure era bello. Cash Flow, questo pure l'ho utilizzato per un bel po' di tempo. Poi ci sono quelli speciali. Questo, capitolo 2 season 4. Capitolo 2 season 4. Questi sono tutti quelli dei supereroi. Ma questo è sicuramente uno dei miei preferiti. Infatti, è quello che utilizzo più spesso. Ok, direi di passare velocemente agli zainetti. Ci sono molti, in realtà, che non mi dicono nulla. Ah, ma, ma avevo il girasole! Non non ricordavo di avere il girasole, serio? Come dicevo ci sono alcuni che non dicono nulla altri invece che molti conoscono, ad esempio questo qui della calcolatrice che ti contava le kill. Oppure questo qui che era tipo del pass esclusivo per PlayStation, io ce l'avevo perché appunto gioco da PS5. Questo si sbloccava invece solo con l'evento uh, in cui si doveva tipo rubare il lama, c'era una modalità speciale che aggiunsero per un po' e se la vincevi ti davano appunto il lama... Come... come zainetto. Questo invece per l'anniversario di Fortnite. Per un anno di Fortnite lo ricordo, ma sta anche scritto. Anche qui Neo Frenzy, questo pure lo utilizza un sacco. Mi pare che questo mi fu regalato da un fan. Questo pure si otteneva tramite un pass esclusivo di PlayStation. Questo invece me lo comprai perché era tipo un pack speciale mensile, se non sbaglio. Che c'è anche la skin adesso ovviamente. Questo invece era di Star Wars. L'ho preso perché ai tempi ero fissatissimo con Star Wars. Quindi non potevo non prenderlo. Poi ragazzi, vabbè, c'è Cactus Jack. Questo quanto l'ho amato Io me lo rimetto. Io questo zainetto, ragazzi, l'ho amato. Quando vidi la skin perché io mi ricordo che questa la shoppai, ragazzi nel negozio, veramente impazzì la dark bag. Vabbè, questa era un must all'interno del mio inventario, probabilmente. Questo pure l'ho utilizzato un sacco nelle primissime season perché mi piaceva. Questo mi pare si ottenesse sempre facendo delle sfide particolari. Questo pure l'ho utilizzato. Io ho sempre utilizzato gli zainetti che ti contavano le kill. Li trovo sempre molto fighi. Questo anche l'ho utilizzato, anche se poco perché in realtà ti faceva capire quanto danno avresti ricevuto se fossi caduto. Da un'altezza, da un palazzo, cose di questo tipo. Ok, perfetto ragazzi, direi di passare. Prima degli ombrelli magari facciamo tutte le emote. Allora, questo ragazzi ce l'ho palesemente solo io. Questo è uno delle emote proprio più rare di sempre. Questa ragazzi, a me non so perché mi ha sempre fatto incazzare un bot Non so perché, ma a me faceva proprio incazzare. Wave ragazzi, questo è uno degli oggetti più rari che esistano. Io sono certo che questo ce l'hanno in pochissimi perché risale alla Season 2. Ed è probabilmente l'oggetto più vecchio che ho di Fortnite. E poi ragazzi... Piannistei waterworks Che appunto risale alla, alla season 4 Anche se l'hanno rimesso sicuramente tantissime volte Nello shop Ah vabbè questo ragazzi Team space season 10 Dell'evento del mostro e del robot Io ho preso quello del mostro sincero Take the health Ragazzi questo è la L Per tutti i finti OG players Queste moto ragazzi Veniva utilizzata da tutti i player Che non avevano di take the health Ufficiale Mi pare se non sbaglio Del pass battaglia 3 o 4 Comunque niente Questo era per gli sfigati insomma Molte di questi mi sono stati regalati dai fan Se non lo sbaglio Ok questo slow clap era di season 1 Però io sono sicuro al 100% Di averlo acquistato in qualche season successiva Sicuramente non l'ho acquistato Durante la season 1 Questo ragazzi mi permise di fare il video Se esce il numero 7 il video finisce Che fece un botto di views Season 6 regal wave Questo pure era carino me lo ricordo che molti lo usavano qui, questo l'ho sempre trovato molto carino Alla fine mi pare che me lo regalò anche questo un fan Ue, voglio la pizza Guaglioni! venite a Napoli Che abbiamo pulcinella e il sole e il mandolino Ovviamente da napoletano non potevo non avere questa skin Che mi pare mi sia stata anche questa regalata Poi abbiamo Jubilation Season 3 sicuramente una delle emote più amate Da tutta la community di Fortnite Poi abbiamo Job Well Done Vabbè questa non mi piaceva un sacco Season 5 comunque vecchiotta Poi abbiamo questa la hot stuff Probabilmente l'emote più amata da Power Me la ricordo sempre perché la utilizzava all'inizio dei suoi video Questo era il golf clap Season 7 così come le emote Che vi ho fatto vedere prima di TechDL Questa era per tutte le persone che non avevano lo slow clap Che invece era della season 1 uno. insomma sempre per gli sfigati finger guns risale alla season 1 lo sapete che non lo ricordavo face palm, ah, questo me lo ricordo season 3 questo l'amavo lo spammavo ogni volta che riuscivo a fare delle kill in season 3 diventai proprio toxic appresso a sta cosa e non vi dico di quante partite perse per fare le così snap questo ragazzi me lo dovetti per forza comprare perché era parte dell'evento di thanos del primissimo capitolo di fortnite parliamo della season 4 quando c'era la modalità in cui potevi utilizzare thanos su fortnite io presi lo snap cioè dovevo per Forza lo schiocco di dita Ecco take the hell quello serio Per la gente oggi come me Seria non quella fake che fa quello dell'elfo Questo vabbè utilizzato da chiunque Perché credo che nello shop l'abbiano rimesso un centinaio di volte Ride pony season sono. Questo non lo ricordo, questo è anche uno degli oggetti Più vecchi che ho, perché questo era Del pass battaglia gratuito, capitolo 1 Season 2, vabbè, Pony Up, questo Season 10, era la versione Appunto di Ride the Pony, però per gli Sfigati che avevo iniziato a giocare dopo Mic Drop, questo l'ho sempre amato, cioè era Figo proprio fare così, col microfono, facevi una kill Della madonna e poi lanciavi il microfono a terra Era molto figo, Infinite Dub, Cavolo, Season 4, questa però mi pare Che non la shoppai durante la Season 4 La shoppai postuma qualche Season dopo Calculated, ragazzi, questa è. Era una delle emote. che faceva più incazzare la gente. Risale dal pass battaglia season 5. Cavolo, The Robot. Questa season 3. Questa mi pare pure che. Forse la ottenni nel pass battaglia. Sì, sì, questa era del pass battaglia. Me lo ricordo. Poi ragazzi, ho anche Kept Mellow. A mai l'evento che fecero per questo show? anche poi l'emote Poi ragazzi, Best Mates. Questa è sicuramente una delle mie emote preferite in assoluto. Season 3, pass battaglia 3. Questa ormai ce l'hanno veramente in pochi. Veramente, veramente in pochi. Vabbè, questi sono tutti quelli del capitolo 2, season 1 di, di Star Wars. Li presi tutti perché ero fissato. Appunto, con Star Wars, come vi dicevo. Wakanda, salute. Scootin, questo appunto di uh, tutti i Marvel. Questi qui, questo di Capitan America. Questo di Deadpool. Vabbè, questi li ero da tutti quanti. Questo non ve lo posso far sentire, anche se non credo si stia sentendo. Questo Tootsie slide uh, veramente carino. Io sono fissato con Drake, Travis. Questo è meglio che abbasso il volume. Rage, ovviamente, dell'evento di Travis Scott. Ninja Style, le moti con ninja, vero? Le moti di ninja Scusate, Headbanger, sempre questo dell'evento di Davis dell Scott E niente, sono finiti, ok, i prossimi Vi faccio vedere velocemente anche le skin per le armi, tanto sono poche Anzi, vi faccio vedere la mia preferita, quella che uso sempre Che ovviamente, ragazzi, questa qui del Boogeyman, che è tipo la skin nera Mi pare si ottenesse in season 9 con l'evento di... Uh, John Wick Ci sta solo un'altra che utilizzai per un bel po' di tempo Che mi pare fosse Aspettate la devo trovare Me la regalò un mio amico di nome santo Questa qui La Fractal Zero Questa la utilizzai proprio per un sacco di tempo per ringraziare il mio amico Santo se stai guardando questo video grazie di avermi regalato questa skin Abbiamo finalmente i Glides Perché so che li volevate vedere Allora Io ho tutti gli ombrellini di tutte le season Tutte ragazzi Dal primo all'ultimo Season 10 Season 4 Season 6 Veramente tutti Questo è il primissimo in assoluto Mi pare di season 1 Questo capitolo 2 Season 1 Quest'altro invece Season 2 Season 7 Vabbè giri in basso a destra ragazzi Ve li faccio vedere tutti Ma io ragazzi Ce li ho veramente tutti Questo è uno dei più grandi flex E niente Queste sono le Quelle piccole cose Che fanno capire Quanto una persona Sia oggi ragazzi Probabilmente quelli che vi ho fatto vedere Non sono neanche tutti Questo Risale al capitolo 2 Ti veniva dato gratis Nel pass battaglia Questo l'ho utilizzato per un sacco di tempo Capitolo 2 Season 2 Ma l'ho utilizzato Perché era difficile Spararti quando stavi qui sopra ragazzi Non era come un light normale Questo Way dava proprio fastidio ai nemici E permetteva di riuscire a muoversi più facilmente L'animo falcon l'ho utilizzato per un sacco di tempo Però aveva un difetto, vedete questo effetto che si fa sulla destra? Si vedeva anche in game E quando dovevi scappare dai nemici Era molto difficile utilizzarlo Ok ragazzi andiamo avanti e passiamo finalmente ai picconi per poi passare alle skin Lo so che lo state aspettando ma voglio aumentare il vostro hype Ovviamente ragazzi a parte quello standard Io ho il primissimo piccone In assoluto di Fortnite. mi pare che lo shoppai, ma dovevo averlo, dovevo Per forza averlo, questo era sicuramente Uno dei più utilizzati dei pro player, infatti lo shoppai Season 7, mazza da golf Season 8, anche questo era molto utilizzato Questo pure io lo utilizzai un sacco perché mi piaceva Della season 8, questo era della season 3 e ti veniva dato proprio tra i primissimi Picconi, dato che era uno di, dei primi Che avevo, lo utilizzai un sacco Questo pure l'ho presi, anche se lo utilizzai Pochissimo, mi piaceva perché l'avevano Tutti i pro player, ma era completamente inutile Questo pure mi piacque un sacco Questo season 7, nella stagione ghiaccia poi c'è quello per eccellenza, questo è il mio preferito a mani basse, punto Cioè, tutti gli altri mi piacciono perché sono vecchi, mi, da mi danno un botto di ricordi Ma questo è il più bello, sia perché è della mia, una delle mie skin preferite, quello della Drift Sia perché voglio è bella, è bella e basta Questo era il piccone della skin finale del Pass Battaglia 4 Questo pure era top, top E ragazzi, ci siamo Andiamo nelle skin, la so che avete aspettato un botto ed è, ed è il momento, cavolo È proprio il momento, andiamo Allora, queste qui, tutte queste qui che vedete Di Pasqua, mi furono proprio date E concesse da Epic Games, che ringrazio Ancora per il gentilissimo regalo Poi abbiamo Weeplash, season 3 Regalata da un fan, Scarlet Defender Season 3, regalata da un fan Scarlet Commander, sempre Da un fan, così come Red Jade E così anche come Maniac, sono state Tutte regalate da dei fan Che ringrazio ancora ragazzi, me le ricordo benissimo Grazie mille a tutti, anche Zai se non sbaglio è anche questa Questa invece è sempre da Epic Games Questa si otteneva invece come regalo Della season 1 a Natale me lo ricordo bene Vabbè questo poi pass battaglia, pass battaglia. Questa season 1 Recon Expert È quella che sto utilizzando attualmente ma no ragazzi Non la shoppai nella season 1 io l'ho shoppata Abbastanza di recente vi parlo di un paio di mesi Ma volevo averla proprio da oggi Avevo il bisogno di averla questa sicuramente Ragazzi è una delle mie eh, la mia skin O meglio la mia primissima skin Oltre alla default che ho avuto perché Era gratis e la presi sempre tramite PlayStation, questo se avete un altro dispositivo non ce l'avete Questa pure mi fu regalata Oppure me la comprai, mi ricordo, questa mi pare fu regalata Sicuramente, sì sì, sì sono uno, sì Questo invece lo shoppai, era un pass specifico Quindi credo che sia anche questa abbastanza rara Sledgehammer, questo pass battaglia Me lo ricordo, questo è palesemente Blackbeard Di Rainbow Six Siege, ricordo questa season 3 Fu... Per Un po' di tempo la mia preferita della season 3. Mi ricordo che la utilizzai per un sacco di tempo. Poi, beh, banana. Io, a me non è mai piaciuta, ragazzi, questa skin. È sempre stata molto infame, perché non si capiva mai dov'era la testa. Fare headshot a sta cosa è sempre stato complicatissimo. Non ho mai sopportato Sta skin, soprattutto quando ce l'avevano i nemici. Questa me la ricordo, season 6. Era la default skin che cavalcava un lama di gomma. Molto particolare come cosa. Però. E poi la gente elite. Praticamente la mia skin per antonomasia. Quando i fan pensano a Fortnite Gamer, molti pensano proprio alla gente. Lit. Credo che sia stata la mia skin a tutti gli effetti Poi, poi, poi Questa pure mi pare fosse di... Playstation, poi questa è Kylo Ren, sempre il periodo in cui Mi fissai con, con Star Wars La presi, vabbè, gente Jones, queste sono le più Recenti, poi vabbè, ci sono quelle Della Marvel, c'ho Wolverine, c'ho Tony Stark C'ho Tempesta, c'ho Thor, c'ho un po' Tutti, Groot, ovviamente c'ho Travis Scott E Marshmallow, dovevo averli C'ho la Dark Bomber, e poi queste Mi pare sia pass battaglia, uh, queste skin ragazzi Colore nero io lo sempre male. sono fisse Cioè, proprio belle, sono stilose, questo Era una skin particolare che si otteneva Sempre facendo le sfide di un pass battaglia Sempre alla fine Questa invece The Scientist Era una skin che io amai Però feci una partita e non la riutilizzai mai più Perché era enorme ragazzi E ti vedevano ovunque Non so come gli capitò all'Epic Games di fare una skin così grande E squilibrata però boh vabbè. Che dire ragazzi Questa non la commento neanche Questa, questa è un colpo al cuore rivederla no Vabbè poi Omega Questo è uno dei miei flex più grandi Muti tutti io ce l'ho voi no Questa era molto utilizzata perché le sue hitbox erano veramente piccole ragazzi Era difficile da vedere anche da sparare Vabbè questa io dopo la personalizzai così Ok questa come si chiamava era Maya Però cioè, questa Enforcer pure la utilizzai per un sacco di tempo Perché era una delle skin speciali che furono aggiunte Poi Drift vabbè che dire Sicuramente nella mia top 5 delle skin preferite non, non scherzate ragazzi Questa è fantastica La utilizzai per un botto di tempo E niente me ne innamorai appena la vedi Davvero Questa è sicuramente una delle mie preferite della season 3 Anzi forse era la preferita della season 3 Era un astronauta con una tuta così Cioè mi, mi ricordava veramente non, non lo so i film più fighi degli astronauti nello spazio Era figo Cioè era fighissimo Guardate com'è cioè. Poi c'ho Deadpool Domanda Lorian E poi c'ho questa Che cavolo ragazzi è il rito. Farmi così nel passato ha fatto molto molto male E quindi l'ho fatto ragazzi Dopo tre anni di Fortnite questo era il mio armadietto Io spero che vi sia piaciuto questo video Mi raccomando lasciate un like se vi ha fatto venire la nostalgia Così come l'ha fatta venire a me E mi raccomando iscrivetevi anche al canale E soprattutto attivate la campanellina Altrimenti vi perderete tutti i prossimi video Questo era gamer, ragazzi Questa è stata più o meno la mia storia su, su Fortnite E niente boys Noi ci becchiamo al prossimo video